Che per te, per esempio, tu pensi che possa essere auspicabile che, che prenda piede una rivoluzione di questo genere anche in Italia oppure no? Io sarei un po' più prudente perché parlare di rivoluzione mi sembra ancora molto lontano. Siamo lontani, sfortunatamente da questo livello di, di consapevolezza eh, oggi. Io sono convinto però di una cosa, che la crisi sta marciando molto più velocemente di quello che io stesso immaginassi. Io da, da tempo ormai dico queste cose, però pensavo che avremmo avuto a disposizione una decina d'anni. Invece tutto sta precipitando molto più velocemente. Nei precipitare vuol dire che quelli che non vedono fino a oggi, domani vedranno molto di più. Per ora siamo in uno stato che io definirei di inquietudine generalizzata. La gente percepisce che qualche cosa non funziona, capisce che il pericolo è alto, ma non sa perché, non sa da dove viene, non sa per quale crescere vuole dire. Quindi ci troviamo in una fase intermedia, una, una svolta uno, eh, veloce ma intermedia. Quindi io sono abbastanza convinto che adesso è il momento di seminare. Io ho ragione in termini politici operativi. Non si può soltanto chiacchierare, bisogna organizzare. E allora io penso che noi abbiamo bisogno urgente di costruire una forza, una forza organizzata di persone intelligenti che conoscono le cose, che sanno, che hanno una visione di insieme della crisi. Non basta la finanza, la finanza è un pezzo della crisi, è un pezzo rilevante, ma è un pezzo. Noi abbiamo bisogno quindi di costruire velocemente, io lo chiamo un movimento, possiamo chiamarlo, a l'alternativa un un'alternativa in questo inizio, eh, che sia capace di avere una visione della complessità della crisi. E quindi in questo c'è sono molto polemico con tutta la sinistra e per questo li ho mandati a speculare, perché sono ignoranti, perché non hanno studiato niente, ma perché sono passati all'altra parte. Quindi non ci servono, una parte lì è perduta, Posizione eh? allora non serve niente a niente nulla. Voglio costruire e siccome sono, perché sono anni che giro per l'Italia e per il mondo e vedo che dappertutto sono persone intelligenti, capaci, dotate di sapere, mi manca certo, mi manca la visione di insieme, va bene, ma è normale che sia così. Vorrei sapere chi è che, che la poteva dare. Siamo in un cambio d'epoca che richiede una mutazione di tutti i paradigmi intellettuali precedenti. Se tu continui per esempio a ripetere le sul marxismo e l'emanismo, non spiegano nulla, non c'erano quei problemi 150 anni fa. Noi siamo di fronte a un cambio d'epoca, per esempio, che mette in discussione, per esempio. Il faradito della crescita. La sinistra ha vissuto la sua esistenza storica pensando di crescere. Capitabino. Esattamente come per capire. I due modelli sono entrambi modelli di crescita e noi improvvisamente, io e te e tutti gli altri ci troviamo di fronte a una situazione in cui la crescita non sarà più possibile oh, se vuoi una, una prova provata che con le vecchie categorie non risolve nulla è questa allora per venire al dubbio, io non sono molto ottimista perché i tempi sono strettissimi se la crisi precipita alla velocità che io vedo adesso noi avremo un altissimo pericolo di guerra da qui a 2-3-4 anni al massimo, altissimo pericolo, ma non di una guerra qualunque, una grande guerra, per esempio l'attacco all'Iran, che produrrà effetti su tutto il pianeta, che produrrà un'esplosione del posto del petrolio, delle, delle ultime risorse che restano. Insomma siamo in una regione di alto disequilibrio, altissima instabilità, chiamiamola instabilità. Dobbiamo fare tutto questo, Scusami se ritorno all'Islanda, ma sinceramente penso che possa essere un esempio positivo ed è per questo che evidentemente i mezzi controllati da chi di dovere hanno teso a, a far sparire la notizia. se è parlato nei media. Sì, no. Dobbiamo imparare che questa, questo tipo di battaglia avrà molte forme. Abbiamo in Islanda il rifiuto di pagare, che è una cosa molto utile, io le propongo dobbiamo non pagare. Dobbiamo dire anche noi non si paga, solo che là hanno potuto far cadere il governo, perché la cosa si è precipitata in una maniera tale che era palesemente possibile che l'hanno fatto. Noi non abbiamo più una forza politica da farci guidare problema il problema è lì. Il problema è anche, anche lì, è, è diciamo che ci possono, ci possono aver dettato quasi la strada da seguire perché hanno riscritto la, la Costituzione i cittadini stessi Benissimo. via internet, sarebbe una cosa auspicabile? Sarebbe una cosa largamente auspicabile, bisogna studiare le forme di organizzazione. Io sono un vecchio militante di altre epoche, però so che è una cosa fondamentale, senza organizzazione non fai nulla. E la prima cosa da fare è organizzarsi, organizzarsi sapendo cosa si vuole. Nel piano specifico il successo è dovuto al fatto che l'obiettivo era molto preciso e ridotto. Ma qui noi abbiamo un problema molto più vasto che è quello di affrontare simultaneamente la questione del debito. e poi dico in Europa. Ma lei cosa pensa del movimento di Grillo? E non so se conosce il movimento di esatto, Spikeye. No, come no, lo conosco. lo conosco benissimo. Il problema fondamentale è questo. Vedi, loro dicono molte cose settoriali molto simili a quelle che dico io, però non hanno la minima idea di come si organizzano queste cose. Il movimento 5 Stelle non è in grado di fare questa operazione. Per la semplice ragione che ha un solo leader e un solo leader non è depositario della conoscenza sufficiente. Non è sufficiente. Beppe Grillo è un attore, non è un dirigente politico. Ci vuole un'organizzazione politica per fare questo. E non è vero... che vuole un è leader. Non è... Ci vuole un leader. No, no, Ci vuole, ci vuole dei leader, ma soprattutto ci vuole un'organizzazione politica, democratica. Il Movimento 5 Stelle non è democratico. In nessun senso, non è organizzato in nessun senso, è basato su un equivoco gigantesco che è rappresentato dal fatto che la televisione non, non vale niente, e questa è una delle più grandi stupidaggini che si possono dire, va bene? Secondo sull'idea di una democrazia elettronica che è una, più, una delle più grandi mistificazioni dell'epoca contemporanea. Ma quale democrazia elettronica? Ma dove? Le decisioni si scelgono tra la gente in faccia, parlandoci insieme, non sul computer l'illusione del computer, se ho, se ho capito bene se, se stavamo ai dati di youtube qui oggi ci devono essere 2000 persone però non ci sono 2.000 persone, vuol dire che Facebook racconta palle, perché la gente è facile che tu schiacci sul tasto, ci vengo, però poi non ci vieni, perché stai a casa. Quindi ragazzi, diamoci una, una dritta, sulla questione dei nuovi mezzi di comunicazione, il Movimento 5 Stelle dice un sacco di cazzate, lo dico senza mezzi termini, sciocchezze, perché non è quella la democrazia, se poi guardi quello che dici, dice Casaleggi Associati, ti vengono i brividi, perché loro profetizzano per il futuro, che noi vivremo nella Repubblica di Google, e Google sarà quello che guiderà la democrazia mondiale. Dio mio, Dio mio, se sono queste le idee che questa gente porta in giro, questo? Eh? Questo? Casaleggio e associati, che sono l'editore di Pepe Grillo. quindi via. siamo seri, mille, siamo mille, siamo mille. ci vuole altro. Mille. Io non so se tu hai mai sentito parlare di un Ma movimento no, in no, l'ho studiato, sì? io seguo tutto. Con Cosa motore. pensi di un movimento basato sull'idea di abbattere il sistema monetario a favore di un'economia basata sulle risorse? bisogna eh, chiarirsi. Abbattere certo, il sistema sì. monetario vorrei anch'io, infatti sono qui per questo. Credo che si possa fare, credo che si possa fare, perché tanto si abbatterà per tutto non c'è dubbio crolleranno per conto loro il problema fondamentale è che stanno crollando e noi rimaniamo sotto le loro macerie se stiamo così un po prima, ci cadono addosso. Eh, così com'è loro tanti crolleranno tanti e noi andremo tanti. in una recessione mondiale a due cifre, cioè si scenderà del 15% avremo le nostre società che saranno in ginocchio letteralmente quindi il problema è di capire co come gestiamo quella che io definisco la transizione sono due transizioni possibili, una è catastrofica e l'altra è una transizione verso una decrescita ragionevole, guidata, che non sia catastrofica. Quando dico catastrofica, dico catastrofica per noi, perché per loro, loro se ne fregano. Allora, la cosa che io dico, eh, io sono molto sostenitore del Club di Roma. Il Club di Roma ha scritto delle cose, hanno pubblicato delle cose assolutamente inequivocabili. Loro prevedono nuovi scenari catastrofici. E la differenza tra il primo, tra l'uno e il 9 è nella capacità di reazione delle classi politiche, cioè delle popolazioni. Se non ci sarà nessuna reazione, noi avremo la nota, cioè la peggiore. Man mano che ci sarà un livello di consapevolezza che cresce, noi scenderemo. Ma oramai noi abbiamo compromesso l'equilibrio, cioè noi siamo in nove a ormai da 35 anni. Abbiamo già spezzato tutte di equilibrio, quindi riparare il quanto sarà impossibile. Ragione, loro hanno perfettamente ragione a dire che ci sarà un errore catastrofico però dipende 100 esatto. milioni un 100 positivo. milioni 100 milioni di morti ci sarà invece 200 milioni di morti eh, ci probabilmente ci saranno i morti probabilmente sì. ci sarà eh, catastrofe o probabilmente la gente semplicemente si sveglierà dal torpore e le cose cambieranno. Io, quello che ho detto all'inizio, quello che oggi milioni di persone non vedono, domani si vedrà un po' meglio, dopo domani è ancora meglio. Quello che oggi sembra una profezia. Eh, inaccettabile perché la gente poi chiude gli occhi, si spaventa, si gira dall'altra parte eccetera eccetera, domani potrebbe diventare se c'è una proposta che la sostiene seria e organizzata più e allora potremmo assistere, io non lo escludo, alla nascita veloce di un grande movimento di massa che crea milioni di persone che cominciano a dire basta questo, Comincia a dire, ma devi dirglielo, devi dirglielo. Io devo chiudere la pubblicità in tutte le televisioni, fine della pubblicità. Bisogna imporlo per legge, la pubblicità deve essere abolita dai, da, da tutte le reti pubbliche. Volete fare le reti private fate voi, ma in tutte le reti pubbliche la pubblicità deve essere vietata perché la pubblicità è il veleno per i nostri cervelli. Ma è questa è la piattaforma politica. Se non dici queste cose qua, non spiega la legge. Posso esprimere un parere, la pubblicità secondo me serve per capire quali sono i prodotti che non bisogna comprare. <ride> sì. Sì solo che per la gran parte invece serve per dire quello che devono fare, non solo i prodotti, la televisione ha vinto perché ha cambiato lo stile di vita di 3 miliardi di persone, lo stile di vita, cioè la scala dei valori è stata cambiata ed è stato fatto molto di più, la televisione ha modificato il modo di pensare, l'homo videns è una mutazione antropologica rispetto all'homo Legens. non l'ho detto io, eh? lo, sai, lo sai che l'ha scritto, l'ha scritto Giovanni Sartori editorialista del Corriere della Sera che ha scritto un libro bellissimo intitolato Homo Omovide dove lui parla esplicitamente e ha ragione di una mutazione antropologica per quello che io rido quando sento dire che la televisione non conta niente in Italia in questo momento, in Italia, in questo momento il 93% della guarda la televisione in questo momento? in, questo momento, sì, sì. in questi giorni <ride> ma anche l'allusione ormai è nota delle armi di distrazione di massa o di, di banalizzazione <ride> di massa sono tutte le armi sì certo no ma questa è la cosa questo riguarda l'informazione sono molto più potenti di quelle di distrazione di calcio di ma sì certo no io quando infatti io parlo della comunicazione in generale la, è la comunicazione che ha cambiato il modo di vita della gente, anzi, se vuoi mettere in rapporto l'informazione con la comunicazione, direi che l'informazione vale sia il 5%, il 95% è la comunicazione, è la pubblicità, è intrattenimento, è la pubblicità che si vede durante le trasmissioni sportive di calcio. Che tu ti siedi davanti allo schermo televisivo e credi di guardare una partita di calcio, non credi di guardare una partita di calcio? In realtà stai guardando una successione continua, sistematica di messaggi subliminali perché, purtroppo, veramente il pallone, ma intanto ti vedi sullo schermo la pubblicità questa è una straordinaria modificazione del cervello umano i nostri sono incapaci di concentrarsi perché vedono sistematicamente prodotti televisivi ultra tagliuzzati che gli impediscono di concentrarsi su qualunque centro e quindi noi abbiamo una vera, mod una vera modificazione del cervello. È la nostra memoria cambia, cambia il nostro rapporto con il passato, cioè ci hanno modificato, questa è come la fantascienza, ci hanno modificato. Cosa possiamo fare? Nel senso che... Io ho fatto una scelta di non usare più la, la televisione come mezzo di informazione. Io come mezzo di informazione uso canali che possono essere il computer e basta. Computer oppure le, le voci che la gente mi, mi telefona, mi riferisce, mi parla. Eh, quindi ascolto solo i pareri degli altri. Con I pareri degli altri ho anche le informazioni di quello che avviene, perché gli altri ascoltano e guardano la televisione. Senza televisione mi sono accorto che l'informazione che io ricevo è totalmente diversa da quella governativa. Allora, convincere però la gente a non usare il televisore è il più grosso sforzo, perché sono convinto che in un certo senso dà perfino una dipendenza fisica, cioè come uno ha bisogno di accendersi la sigaretta, persi il caffè perché il corpo ha memorizzato quei ritmi, per la televisione è diventato un ritmo psicologico come per il paranoico arrabbiarsi di fronte a determinate cose, allora lì forse c'è un intervento da fare presso la gente no? a rallentare, a diminuire l'uso della televisione, Meno televisione, è una dipendenza, uno ha bisogno di sentire le notizie al telegiornale, poi le giudica, poi le critica, non è la stessa cosa che vivere senza televisione. Quando ogni tanto, poi io ascolto la radio, quindi ascolto i dibattiti parlamentari. Quando, dopo tutta una giornata in cui ho ascoltato i dibattiti parlamentari, mi sono reso conto dell'ignoranza che dirige questo paese rimani esterrefatto. Allora mi dico, c'è un lavoro, ci sono diversi lavori da fare perché la televisione dà modelli di comportamento tra cui la rassegnazione da modelli sì, esatto. di comportamento tra cui l'omologazione ci spettatori della nostra stessa vita sì, io dico sì, sempre. Sì, sì. Cioè, noi ci sentiamo più spettatori A che guardare, attori sì, sì, sì. tra virgolette della Però nostra stessa vita si fa credere di essere uno spettatore per il fatto che critichi giudichi uh, lanci epiteti in realtà quelli non bastano su facebook io lavoro solo su facebook no? e poi su altre situazioni però diciamo che il contatto maggiore c'è lì, allora invito la gente a uscire dall'indignazione, mi sembra che il computer, internet, facebook e la televisione, la televisione sia stata la prima creatrice di indignazione, perché guardi la televisione e sei indignato, no no no, io quando si guardo la televisione... Tu sei indignato. Sì, no, io guardo tra, la televisione... Non trasferiamo le nostre esperienze sulla grande massa della gente. La grande sì. massa della gente non reagisce come dici tu. La descrizione che tu fai non è la un intellettuale, in ma neanche persone. Prova a andare a fare un viaggetto, guarda, ti faccio una, una proposta, vai un giorno a Napoli, ti fai un giro eh, nei vicoli di Napoli no? e capirai che la gente non reagisce come te. La televisione è accesa tutto il giorno, tutto il giorno nei passi napolenti, in centinaia di migliaia di famiglie. Non Ma neanche persone, per loro quello è, per loro quella è la vita. Noi viviamo nella società dello spettacolo, no? noi ecco un altro. Consenti, un errore che fanno gli intellettuali è di proiettare sul resto della popolazione le loro idee. Ma gli intellettuali non rappresentano. Le no, no, idee io non base. no, io non voglio proiettare. Tu sei un intellettuale. No, io no, no, no, no ma io, io cerco di sapere, cerco di chiedere perché, so, gente che è venuta su sud dalla Calabria, dalle Puglie, dal resto dell'Italia mi racconta delle cose incredibili, no, no, ma di cioè, paesi, regioni veramente abbandonate. Poi tu mi dici che a Napoli la gente ha questo... No, ma Napoli va è uguale, io sono andato a presentare il mio libro a Messina una sera, erano le sei e mezza, non riuscivo più a trovare, non riuscivo letteralmente a trovare un bar aperto. Erano tutti davanti alla televisione, Come vita, tutti davanti alla televisione, non c'era una persona in strada. Ma se vai nel sud ti accorgerai della potenza della televisione, dal fatto, per esempio, io sono, per, sono relativamente noto come faccia: se vado a Milano, mi, uno su dieci magari mi guarda e mi riconosce. Ma se vai a Napoli ti riconoscono subito dopo due minuti perché se sono davanti in continuazione davanti alla televisione. Sanno tutto dalla televisione. Io non trovo mai, da Napoli in giù, tutti mi riconoscono: Ah, l'ho visto, l'ho visto, sul treno, sul, per strada, al bar. Perché? Perché sono davanti alla televisione tutto il giorno. Noi non sappiamo questo. Perché viviamo in un paese, in un porto dove la gente va al cinema, dove ci sono i circoli culturali. Ma in tutto il sud non c'è un circolo culturale che, che io sappia, voglio dire. Io sono uno scrittore di libri. Ti posso dire, negli ultimi due anni io ho avuto quattro inviti a presentare il mio libro in tutto il sud. Quattro inviti. Contro i 300-400 inviti che ricevo dall'Emilia dall Romagna, Romagna, da tutto il nord. La differenza sta nel fatto che nel sud non c'è una vita associata, zero. La vita associata è la televisione, cioè la vita dissociata è la Quindi, quando tu dici che bisogna organizzare un programma politico per rimpadronirsi dei media, dici una cosa giusta, ma va organizzata. Vanno individuati gli obiettivi, va individuata la modalità. Io, per esempio, ritengo che bisognerebbe insegnare ai bambini nelle scuole, dalle scuole elementari, a leggere la televisione come Megacin ci siamo occupati a lungo di questo, perché io ho scoperto che la televisione è un linguaggio, o meglio, non la televisione, le immagini in movimento sono un linguaggio, che ha le sue regole, la sua sintassi, la sua grammatica, se tu guardi e ti si siedi davanti alla televisione, hai l'impressione di essere capace di leggere, in realtà non leggi niente, leggi quello che ti vogliono far leggere loro e lo leggi in modo inconsapevole ma c'è un linguaggio. Noi siamo di fronte a una regressione generalizzata di milioni di persone che ritornano all'analfabetismo, nel momento in cui il mezzo di comunicazione è principale è un mezzo di comunicazione che non sanno leggere. Cioè, esattamente il contrario della rivoluzione di Gutenberg. Quando Gutenberg diventò i caratteri mobili, si passò da tre persone che sapevano leggere e scrivere, erano i moni, erano belli, a milioni di persone che hanno cominciato a leggere i libri adesso stiamo andando esattamente all'incontrario cioè la televisione è il mezzo di comunicazione principale prima, ma la gente non lo sa leggere e quindi di fatto tu hai un homo videns, analfabeta che è molto peggio dell'homo legends di prima l'illettrismo è aumentato cioè, l'illettrismo è aumentato in Italia, è aumentato in Francia Abbiamo fatto degli esperimenti anche qui vicino a Milano con le classi dei bambini delle scuole elementari. Questa è una delle cose da fare. cioè tu Insegni ai bambini delle scuole elementari a fare la televisione. Invece di dirgli fammi il compito a casa e scrivi il tema. Tu gli dai in mano una telecamera, glielo no, insegni, lo devi insegnare prima, gli dai in mano una telecamera digitale e gli dici vai a casa e fai l'intervista a tuo nonno. Il bambino di terza elementare, quarta elementare, va a casa, fa l'intervista al nonno, poi torna, gli insegna, gli dice ti faccio vedere come monte l'intervista e fa il tema. E I bambini fanno il tema, solo che invece che essere scritto è visivo. E io ti posso garantire che i bambini che passano attraverso questa esperienza imparano a vivere in un altro mondo. Sono più critici, hanno la capacità di guardare le cose, sono capaci di guardare uno spettacolo televisivo e di si accorgono quando c'è l'intervento si accorgono quando cambia il quadro io ho visto dei ragazzi di quinta elementare che fanno dei discorsi sulla televisione che sono sbalorditi hanno imparato la tua lingua e questa lingua vale di più di tutte le altre messe insieme perché sarà la loro lingua del futuro la televisione non si, può, non si può più tornare indietro, dice, anche lì dire, non uso la televisione. E la risposta mia è, è una, una battaglia senza senso, e senza futuro, perché la televisione si sta trasferendo sul web, pari pari, e oramai i 4 quinti del web sono televisione. Io lo vedo a mio figlio, ho un figlio di 15 anni, il quale viene a casa, non guarda più la televisione, ma va sul web e va su YouTube a vedere su YouTube, cioè le immagini capito? Quindi cosa fai? È televisione anche quella, anzi è peggiore quella televisione lì della televisione sociale. Cioè, no, no, è... Adesso non è filtrata e non è comandata. Almeno sì, quello. Ho capito, però... trovare le, le cose negative le ho, ho, capito, ho capito, capito, ma bisogna a cercare ragazzini, le cose positive. Le cose più le cose più le diffuse. Cose più le cose più orribili. Io, io guardo quello che vede mio figlio e sono, sono terrorizzato. Sì, per sono lui. Le, le mie la raggia, dice, no, dei pomodori che parlano tra di loro, di questi, di qui davanti. Questo sarebbe niente, guarda solo la gran parte delle cose, io lo vedo, lo vedo dalle visualizzazioni, c'è il contatore e tu vai a vedere la serie di questi rap music, la rap soprattutto americana e francese, ed è tremendo, perché tu hai, per soldi, il sessismo non hanno tutti lo stesso standard, altro che content free content provider. Quelli sono tutti già stati modellati con il sistema in cui noi siamo schiacciati. Mi fanno vedere le automobili, le donne sexy, i dollari che volano per aria. Le parole sono il colmo dell'imbecillità assoluta. Le immagini sono la violenza pura. Gli sfondi delle, delle immagini sono tutti degradati, cioè tu vivi e guardi paesaggi degradati, umidi, sporchi. Le facce sono quelle subumane, non saprei dire di, di migliorare. I gesti, vai, vai sotto una scuola, vai sotto un liceo qualunque in Italia e ti accorgi che la gestualità dei ragazzi nella quarta, quinta, sesta ginnasio è la gestualità di YouTube è tremendo quello che sta accadendo e ce lo spacciano come libertà di comunicazione capisci dove siamo capisci che prima con la no. uh, TV non c'era questo problema Beh, era... Meno adesso sono diventati. Okay. Meno. A mio parere però almeno adesso non c'è soltanto un, un, una televisione di Stato che filtra soltanto quello che vuole far filtrare. Adesso probabilmente c'è più scelta e quindi una persona va sul web, può anche controinformarsi, tra virgolette, quindi informarsi in maniera alternativa rispetto all'informazione all che ci devono procurare per forza in media venduti. A punto che il Senato è si è svuotato. Il problema della statistica, problema certo, è ci è sono tante. Ma altrettante cose interessanti. Io personalmente sì, mi. Anch'io, anche lì. Io e te però... non siamo il modello. No, sfortunatamente. Io e te siamo, siamo due modelli. eccezioni. Il problema non. chiave è 3, che sono quattro eccezioni. Sì, tutti questi che <ride> siamo qua siamo eccezioni, non vale. non vale, ma noi siamo una piccola minoranza qua rispetto ai 4 milioni di milanesi. No, il problema è proprio quello della statistica, cioè a dire, quanti sono quelli che vanno sul web a informarsi? Domanda. Gli studi che io ho fatto, che altri hanno fatto, ci dicono che mediamente coloro che vanno sul web per informarsi, cioè per sapere di più, non no, no, raggiungono l'1% di cui... Ma sono in aumento però, sono in aumento. Può darsi che siano in aumento, può darsi, può darsi. Ma ci sono si so che... sulla free press, solo free press, tantissimo. Non lo so, io ti posso dire questo, che sulla base della mia esperienza, di mi studi che ho fatto, il 99,2% di coloro che vanno sul web ci vanno per informarsi sui treni, uh, sul calcio. tempo che fa, sul calcio, sulla pornografia, sui, sui videoclips, tutto salvo che sapere di più. Bene, non dimentichiamo i canali specializzati come il calcio eccetera eccetera, Ma ragazzi non facciamo farci un'illusione, l'obiettivo chiave del sistema, della società, dello spettacolo è ridurre l'intelligenza della gente, il loro scopo è dichiarato è di quello, più la gente è stupida, più compra, quindi non ti aspettare che qualcuno ti regali intelligenza, l'intelligenza è sforzo, è studio, non te lo dà nessuno, il metodo non te lo dà nessuno. Quindi noi dobbiamo sapere che abbiamo di fronte un nemico saggio, intelligente, no saggio no, la parola giusta non è quella, ma intelligente sicuramente, che sa la forza, che sa usare la forza e sa imporre. Noi siamo tutti degli ingegni che non capiamo, i suoi trucchi, ma i suoi trucchi ci sono e non c'è nulla di casuale in tutto questo. Quando uno è quando uno è i mezzi, scusa se quando uno ha i mezzi è intelligente per forza voglio dire anche gli handicappati facciamo guidare anche gli handicappati nel senso che messo di fronte a una macchina la utilizza e la utilizza al meglio allora il problema non è di avere della gente intelligente forse il problema è che quei mezzi vanno progressivamente sottratti bravo anch'io penso che glieli dobbiamo sottrarre, la domanda è come il problema è come eh, è è finora, non ci non è finora tutte le sinistre del mondo non hanno capito niente ti hanno lasciato fare a loro. Lasciato, sono 20 anni. Tra l'altro, dicevo prima non c'è nulla di casuale. Basta leggere il memorandum Powell, visto che frequenti. Il memorandum Powell, Powell. Scrivi Powell su Google. Powell memorandum. Perché lo leggi? È un memorandum scritto da un imprenditore, da un grosso imprenditore americano, anni 72-73 e lui affronta questo problema punto per punto e dice adesso è giunto il momento di cambiare gli stili di vita di miliardi di persone così, scritto così dobbiamo organizzare sistematicamente il cambio degli stili di vita cioè è scritto proprio in una maniera stupenda ed è talmente noto sul web che se tu chiami Memorando Powell lo trovi. Tu ti leggi quello, è la Bibbia che ti dice che nulla di ciò che è accaduto in questi ultimi 40 anni, 70, 80, 90, 40 anni, era già stato progettato, è stato progettato a questi gruppi, dietro questi gruppi c'è la grande corporation della società dello spettacolo che è quella che decide il nostro corso e questo contatto è quanto costa raggiungere un qualunque spettatore X nel paese d'anno allora questa organizzazione mondiale che è l'associazione pubblicitaria decide, programma e pianifica il posto contatto paese per paese in Italia è uno, in Thailandia è due, ovviamente costruiscono i canali attraverso cui si raggiungono milioni di persone con il grande messaggio pubblicitario della Procter Gamble, Colgate eh, America, che ne so, che di fare, e allora hanno definito Berlusconi per esempio è uno degli strumenti della formazione del tutto italiano. Dello stile di vita e per lui è stato costruito opportunamente un costo contatto. Per Lusconi è diventato quello che è diventato perché laggiù, da qualche parte, hanno deciso che, di tenere basso il costo contatto per conquistare il più alto numero possibile italiano. Infatti, qui la pubblicità costa pochissimo, altrove costa di più. Perché? Chi l'ha deciso? Anche il noleggio di per dire, del Colosseo che altro per i film leggero <ride> qualche anno fa per noleggiare a Turefell, per fare un film costa il triplo che noleggiare il brossier o che noleggiare un castello ma... tutto questo è, eh, ripeto, è stato studiato è stato studiato sì. da loro che controllano il sistema comunicativo sì. incluso, internet, incluso internet la televisione diventerà, si trasferirà interamente su internet e resterà, la televisione resterà sempre se no, diminuirà la sua valenza pian piano, lentamente sebbene a tutt'oggi, ahimè in Italia le tre reti, le sei reti fondamentali sono quelle e hanno deciso loro. In questo senso la sinistra è stata catastrofica perché avendo a disposizione tre reti di Stato, invece di fare una controoffensiva culturale per elevare il tenore intellettuale della gente per, a, dire, per acculturare, per trasmettere valori, di le ha, fatto, le limitazioni. ha fatto esattamente l'imitazione del privalato e quindi noi abbiamo sei canali che vanno tutti alla stessa cosa. L'informazione è tutto uguale, anche quella, guarda il Tg1, il Tg1 pubblico, che cosa si distingue dal Tg5? Non saprei, so, identico, se li guardi la sera scopri che l'agenda del giorno è identica, in qualche caso addirittura la successione delle notizie, 1, 2, 3, 4, sono identiche. Ah, è l'ANSA che è detta legge, la legge all'Ansa la certo, viene dettata da qualcun altro. Eh, viene dettata dalla società del press e dalla Reuters, quindi sei cioè, il canale c'è centra... Volevo fare una domanda, secondo te questa sinistra, diciamo, no? Che non fa diciamo molto il suo dovere? Cioè, è un... E prevale la cecità, l'ignoranza o la collusione? non saprei dire quale dei tre ma tutte e tre la collusione è evidente in alcuni alcuni di questi leader sono stati comprati proprio pari pari eh, l'ignoranza è molto diffusa e quindi insomma vedi un po' tutto però dici non fanno il loro dovere e in cui qui c'è un errore loro non hanno più nessun dovere sentono nessun bisogno, non sono con noi, sono contro di noi. E quindi no, non ci, si può aspettare da loro niente, non bisogna più aspettarsi nulla da loro, sono diventati come i nostri nemici pioni. Cioè. Infatti dicono onorare il debito. Cosa cioè, dice Versani? Cosa dice? Bisogna onorare il debito, ah bravo, bravo! Cioè ci dice esattamente quello che ci dice la Banca Europea Centrale o quello che ci dice che ne sono Fremonti, ma è un altro posso no, sentire sì, di Castelli l'altro giorno io sono povero, 145 mila euro all'anno ha detto così eh? allora tornando un attimo indietro al discorso che mi, stava, mi sembrava stesse raggiungendo un'opposizione a tutto questo, secondo lei non si fa attraverso i prodotti e noi come consumatori alla fine ci vogliono consumatori bravi e tranquilli no? Già Ci siamo consumatori eh, bravi e tranquilli, quindi uno sforzo di comunicazione forse non si deve fare, perché se un direttore del marketing vede che il suo prodotto va giù del 10% nelle vendite, allora forse eh, non usa più quel mezzo di... Okay. e quindi creiamo un cortocircuito e, e, e quindi... la, domanda è, la domanda è, come fai a raggiungere tanta gente quanto, aggiunge, quanto raggiunge la propria ricerca? 5% si Tu sei sicuro inizio? che si spaventa? No? Cominciamo da lì? No, ma guarda che richiedono no, le gigantesche organizzazioni. organizzazioni sì. eh? Questo richiede una grande organizzazione. Cioè, convincere il sì. 5% a comprare un qualunque io prodotto. Con no, io Io, per l'ultimo degli scemi, dialogo in questi termini con tanta gente che è in altre città europee e a New York. Quindi, siamo residuali come numeri in questo momento. Sì. Però perché... Deve darci questa ammazzata e uccidere le speranze dicendo che comunque tutti seguono la televisione, vero, vero. E allora dico, la strada non può passare attraverso un riuscire a spostare uno 0,1% alla volta con impegno quelli che siamo qua e poi quelli che ci sono vicini e poi è un lavoro, è una fase si di può passare. Già previsto gioco si può provare, me. io però si ti posso bene. dire questo, eh. la mia esperienza mi dice che per fare questa operazione ci vuole dietro una grande organizzazione. Non si fa, non, rischi, rischi, te lo dico perché magari poi tu ci proverai e se ci riuscissi io sarei felice. No? Io sarei felice se ci riuscissimo, però il rischio grave è che tu ti metti in un'impresa che non produrrà niente, che produrrà solo grande delusione. Perché queste esperienze sono già state fatte. E, e non ne sappiamo niente perché nulla. hanno tagliato la comunicazione rispetto a queste oh, esperienze. E allora. Allora la no, mia bene. risposta è. Bisogna che il popolo si dotti di propri strumenti di comunicazione come meccanismi di combattimento. E perché mi ha raggelato prima dicendo che eh, internet tutti dicono vengono e poi non vengono? Adesso è vero, però, accidenti, questo è ancora uno strumento di comunicazione piuttosto libero dove non serve un grosso capitale per essere lì a comunicare delle cose hai ragione, però io dico questo, lo Stato, siamo realisti, non è che c'è una contrapposizione tra mente, dobbiamo valutare il quadro della situazione reale, se la situazione reale mi dice che più del 90% degli italiani guardano la televisione, la prima cosa che devo fare è come posso raggiungere una parte di loro, quelli che guardano la televisione, per raggiungere una parte di loro devo fare una televisione. Quindi devo sottrarre risorse togliendo forza finito, commerciale io non butto via io non butto via niente della tecnologia Chissà. che c'è adesso invece ah, io non prendiamo le sede ci mettiamo in cerchio e facciamo una chiacchierata e eh? eh? userebbe vediamo subito che è un subito ragione lui lo fa giusto sono d'accordo facciamo subito la questione che io dico che noi dobbiamo pensare in termini moderni, i canali e le piattaforme sono numerose, ormai abbiamo la televisione digitale terrestre, le televisioni digitali regionali, abbiamo il web, abbiamo un sacco, un sacco di web tv, abbiamo centinaia di migliaia di blog, allora noi dobbiamo ragionare mettendo insieme tutti questi elementi e offrire un prodotto, siccome non abbiamo la forza, la forza possente di una campagna pubblicitaria che ci raggiunge, ci fa raggiungere 20 milioni di persone, noi dobbiamo lavorare per costruire un canale, tra virgolette, televisivo che sia però distribuibile su molte piattaforme. molte piattaforme. Allora in questo modo se potete avere un grande risultato, io il modello. Rai per una notte, se vuoi, o Pandora TV come l'avevo concepita io, o TV popolare. No. TV no. popolare, esattamente è la stessa TV. cosa, più o meno siamo lì. Allora, il ragionamento è mettere insieme diverse piattaforme, tenendo conto del fatto che siamo poveri, ma che possiamo mobilitare un sacco di gente periferica. Questa gente c'è, io non la butto via, non la considero inesistente, anzi c'è tantissima. Io scrivo un pezzo, l'ultimo pezzo che ho scritto, quello che ho citato. Eh, Udite, udite, è stato letto da 40.000 persone. Perché? Perché io l'ho pubblicato sul mio sito e poi l'hanno ripreso 20 altri. Il risultato finale è una cosa visibile, però è una cosa leggibile. Però, 40, ma come no? Ma certo, ma io lo uso, eh, io lo uso tutti Facebook. i giorni, anche Facebook, io uso tutto. Soltanto che noi finora siamo io isolato, tu isolato. La questione chiave che dobbiamo mettere insieme tutte le forze e fare questa operazione. Io sono sicuro che se facciamo questa operazione noi possiamo raggiungere 100.000 persone ogni sera. E allora il discorso cambia. Ti sta proponendo di parlare al microfono. 100. Capisci cosa voglio dire? Assolutamente. non butto via niente io non è che io non, sono, non voglio essere settoriale voglio dire semplicemente che noi abbiamo bisogno di un progetto complesso ma dobbiamo sapere che dobbiamo raggiungere le migliaia, non le migliaia, le centinaia di migliaia se facciamo questo se TV Popolare riesce a fare questo noi produciamo un cambio poi non è che io voglio questo canale per vita metterla io voglio costruire un'arma di combattimento per costringere la televisione pubblica ridiventare una televisione pubblica. Io rivoglio indietro i tre canali, voglio indietro la televisione di Stato e la voglio gestire come democraticamente si deve fare. E allora il discorso cambia. Cioè io voglio usare questo strumento come un grimaldello per spezzare il loro monopolio. Capisci? Dopodiché dobbiamo costruire una piattaforma di combattimento sul terreno della comunicazione, che ancora non c'è. Una piattaforma che si può usare, chiaramente. Qualche Qualche non, minuto, basta, non, minuto, non basta, non parlare a un basta, microfono sì, che così sì, metti sì, di, tutti, beh, di vincere, Mettiamoci al microfono. dicevo, sì, se però. prendiamo il microfono Tu hai citato una televisione perché esiste una televisione popolare? Sì, pare che stia nascendo e pare che le premesse siano buone. Puoi contribuire personalmente, puoi farmi socio della tv popolare, se vai su www.tvpopolare.it se non vado errato. Questo... Ho parlato con gli organizzatori di questa TV, pare essere un progetto veramente interessante che potrebbe portare avanti in realtà alternative a quelle dello Stato.